Facciamo anzi, apriamo una breve parentesi per quanto riguarda eh, l'economia eh, di casa nostra, anche perché questa è una settimana particolarmente importante e calda eh, per la finanziaria, eh, per il, appunto, ehm, che, che passerà insomma, sotto la lente eh, di ingrandimento della Commissione Europea. Per la prima volta insomma, il DDL bilancio del governo eh, Meloni. Ma non c'è solo questo aspetto, ci sono poi anche i dati eh, dell'economia reale con l'Istat che fornisce uno nuovo proprio in questa eh, mattinata, produzione industriale in calo dell'1% a ottobre con un meno 1,6% eh, tendenziale e insomma dati che eh, danno insomma una, una fotografia ben precisa ecco un commento Michelangelo da parte tua proprio sulla situazione italiana ecco diciamo che stanno arrivando i primi dati negativi mm -hmm, i primi sì. dati negativi che abbiamo già visto in Europa di rallentamento sono dati che potenzialmente potrebbero ulteriormente proseguire e peggiorare eh, nel futuro per le motivazioni che abbiamo detto prima e qui naturalmente ci aspettiamo un, una certa tipologia di reazione da parte del governo. Giorgetti ha detto qualche, una settimana fa, noi non siamo d'accordo comunque sulle previsioni che arrivano da parte della BCE sul forte rallentamento che ci dovrebbe essere in Italia, magari è così, ma la situazione oggi che vediamo è che sicuramente c'è un settore, e questo lo avevamo già affrontato eh, due settimane fa, che in questo momento sta aspettando risposte e per, per quanto ci riguarda fa parte di uno dei settori all'interno della manovra di cui si è discusso in questo mese, è quello del eh, super bonus 110%. Mm -hmm. Ecco, in questo caso ci si aspettava sicuramente, per quanto riguarda eh, un, un, il governo, un intervento diretto eh, che ci sarebbe stato, eh, diciamo per quanto riguarda il super bonus 110%, soprattutto anche in funzione delle ulteriori eh, Informazioni e notizie arrivate dal Census dove anche loro, dopo Nomisma e dopo tutti gli studi anche della New Business School che ha eh, in mano il governo, hanno palesemente dimostrato che l'intervento del 110% eh, comunque genererebbe un incremento di PIL e l'effetto sarebbe positivo perché a fronte di 55 miliardi di intervento che sono stati fino a, fatti fino adesso in Italia hanno prodotto in maniera diretta e indiretta un valore to, dell'attività totale pari a 115 miliardi oltre al risparmio dei anni, scusate quale errore <ride> e eh, naturalmente eh, tutto questo questa situazione ci si aspettava naturalmente che il governo eh, intervenisse a gamba tesa per riaprire i crediti perché la cosa più importante in questo momento è la cessione dei crediti ed è quella che non permetterà alle aziende di fallire ma quindi, e quindi di continuare la loro produttività e su questo il governo continua a tacere, continua a stare in silenzio, un silenzio che non è assolutamente accettabile perché qua non si parla più di... Chi può, chi può fare l'intervento di ristrutturazione di efficientamento energetico oppure no, ma si sta parlando quante aziende dovranno licenziare, quante aziende dovranno saltare semplicemente perché è stata fatta una legge e poi nel durante sono state fatte 21 variazioni. Quindi la cosa su cui deve assolutamente intervenire il governo è sul discorso della liberalizzazione, della sistemazione, liberalizzazione e cessione del credito. Anche perché Valentina... Poi, notizie di ieri... L'altro punto di cui si parlava, ma sempre in questa manovra, del probabile stop del bonus cultura sì. eh, 18 app, quindi quella che, viene, che concedeva per intenderci i 500 euro erogati ai diciottenni, eh, quella sembrerebbe che vogliono stopparla e girarla in una maniera differente, eh, per quanto riguarda poi lo sviluppo della parte del cinema, del, sì. eh, del, um, eh, del teatro e via dicendo, e contemporaneamente prendiamo atto, perlomeno questo dalle fonti change che il 24 novembre hanno approvato un maxi bonus fino a 5.500 euro ai componenti della Camera dei Deputati per l'acquisto di smartphone, tablet, cuffiette e computer. Allora, mi sembra che non, non stiamo andando nella direzione corretta, mi sembra che, non sia, che, non, che questo governo in questo istante non stia focalizzando esattamente quali sono le reali problematiche, alcune le affrontate, altre no, ma... Palesemente facendo queste tipologie di interventi come quello del denaro contante, dell'elevazione del denaro contante, qualcuno mi deve spiegare come Valentina i 5.000 euro in tasca della vecchietta che non li potrà mai avere perché di pensione prende dai 600 euro ai 1.000, 1.100, 1.200 euro possano servire per rilanciare l'economia. Ecco. Diciamo che stanno facendo delle battaglie di concetto, in queste battaglie di concetto noi avremo dei morti, che saranno le imprese dirette che in questo momento sono bloccate per quanto riguarda il credito.